Mikey. Sai che mi chiama quando inizia il video sì. a Regà, buongiorno siamo tornati ragazzi dopo tutta un'estate di assenza sì. c'è nessuno eh. oh. ehi voglio che ci fai Tutte qua? Oh. Tanto, tu dov'eri? dice a me che devo andare a girare ma non lo so ragazzi cazzo. Cazzo, cazzo, questo qua è un bastardo ragazzi sapete perché? no no perché questo qui fa le storielle sul monza pizzavaglia dove dice andiamo veniamo giriamo che palle no e sono qua tutta l'estate mi ha lasciato da solo qua un appunto dobbiamo fare un appunto perché magari Ragazzi fosse tutto già così Perfetto e tagliato Al nostro rientro Ma in realtà sono già venuti qua Tino e il pazzo a tagliare l'erba Due applausi a Tino e uno al pazzo pazzo non si merita allora, niente come al solito Siamo venuti qua perché domani riapriamo il bike park si riapre per l'inverno siamo venuti qua io e albi ci raggiunge anche Ricky Filippi probabilmente perché sistemiamo un po' quello che c'è da sistemare controlliamo i salti se è tutto a posto vi faccio un po' vedere cosa succede al rientro dopo un'estate di assenza al bike Scala al monte Oh, non ci credo Dai Dall'angolo che più Mille addominali non ce la fa Dai non ce l'hai fatta È come camminare sull'olio Questo è il bag quando è troppo gonfio Noi adesso l'abbiamo gonfiato per fargli uscire tutta l'acqua perché è entrata dentro un po' d'acqua Vai muoviti non perdo il tempo Chi anche è che c'è Sì è sgonfio Vai moto allora, fortunatamente, grazie al fatto che abbiamo dei teli magnifici al parco che ci coprono tutti i salti dalle intemperie è quasi tutto a posto eccetto qualche punto che ovviamente si è un po' scavato perché i teli sono vecchi e non tengono molto più siamo fortunati a me non perché la terra che abbiamo è con i sassi e li togliamo noi perché vedete che ci sono i sassi dentro qua però quando si indurisce quindi vieni, facciamo la scena come quella di Matt Jones. Ben, Ben, veniva no. Ben, cammina. veniva è It's really hard for... Yes Matt Per chiudere un buco di un sacco Basta buttargli su quattro palate di terra Bagnarla al punto giusto Fare l'impasto corretto della torta avrà una superficie omogenea Dopodiché Non si batte così a battere con delicatezza E strisciare Quanti Perfetto. Allora no, ragazzi qua troviamo la cava dove si tracciamo l'oro No altro, altro che ricerca d'oro Là dietro ragazzi noi abbiamo la foresta amazzonica Attenzione, fermi tutti Questo è il tipico suono di un uccello alboretico <ride> Suono? Eccolo l'uccello alboretico Sta cercando del cibo Probabilmente ha dei cuccioli con sé Che? Sta curando Ci andiamo cercando. Andiamo. Sta cercando di scappare Facciamo eh. attenzione ragazzi potrebbe correre via Catturalo Albi! Stacca stacca Ragazzi vi presento, questa è la cosiddetta giungla del park Si è formata questa giungla proprio perché non lo usiamo mai questo punto del parco E l'abbiamo un po' lasciato così Ho trovato delle, di delle bacche di mirtilli, di mirtilli. Abbiamo una bietola, una bietola del park <ride> Tipica specie autoctona della zona mm. Ragazzi sono in ritardo come al solito col fritto ah no, è vero la cassa ecco vedete ragazzi siamo talmente alla vanguardia praticamente vedete qui dentro c'è cioè, la cassa e eh, tessere, varie cose che ci servono al park Ragazzi, vi ricordo che la nostra associazione è una SD, quindi una realtà ancora piccola, da soli 400 tesserati all'anno circa. Ok, raga, mi stavo dimenticando, ma oggi viene a ritirare il giveaway, il ragazzo che ha vinto il giveaway, il ragazzo di monta. Quindi ragazzi, sappiate che se arrivo in ritardo al park è perché sto facendo questi video. Prego. Ciao. Sono in ritardo, come al solito. Va bene, ingresso normale. Park o pantra? Sì, no, Park. Ecco qua, 10. Allora, come avete visto, ragazzi, arriviamo, ormai c'è sempre un casino dalla Madonna, diamo sempre informazioni alle persone che vengono, facciamo testamenti nuovi, ingressi, eccetera, eccetera. Vi ricordo le cose che servono per venire al Mozza Pizza Bike Park, siccome le richieste che ci fate sono sempre tantissime cosa fondamentale che non vi dovete assolutamente dimenticare è certificato medico sportivo senza quello non potete assolutamente girare al park poi se volete venire a girare dovete fare un tesseramento che è un tesseramento che dura fino a fine anno e costa 25 euro il minorenne e 30 euro il maggiorenne volendo abbiamo anche tutte le bici che potete provare per il noleggio protezione eccetera se non avete la vostra attrezzatura una volta che siete serati le volte dopo pagate solo gli ingressi ragazzi purtroppo la cosa peggiore di tornare al Monza Pizza Bike Park arrivederci il pazzo Arriveder il pazzo il pazzo ah ciao quanto è stressante tornare a Monza Pizza? Abbastanza, poi il primo giorno 15 persone, <ride> diretto, e devi fare tesseramenti, di fare un po' di robe. Perché YouTube ci sta portando un botto di gente, che è buona cosa. Eh. Non venite più, state a casa. <ride> esatto, assolutamente buona cosa, ma dobbiamo organizzarci meglio perché iniziamo a essere sempre tirati coi tempi. Dov'è eh, l'alboreto no, che no. qua è l'eroe di YouTube? No, è? di Instagram. Eh, Instagram è di Instagram È l'eroe di Instagram. Ragazzi ti parla del diavolo e spuntano le corna. Pronto? Ho preso le scarpe nuove, raga. Pronto? Ciao, come? La eh c'è cioè, tanta gente come al solito dove sei te? eh ho litigato col paradenti e adesso sto arrivando cos'è Cos che hai fatto? ho litigato col paradenti le solite Alboretto. scuse Esatto. all'alboreto all'alba delle 17-19 allora è da un anno che ho il paradenti vecchio vedete, <ride> è un po' schifido allora ieri sono andato a comprare due paradenti uno da 9 euro e l'altro da 20 euro è tre mesi. Ok, obiettivo Albi della Session. Oh, cosa possiamo far dire oggi alle persone? Oggi è il primo giorno di riapertura del Monza Pizza. Albi ce l'ho, dobbiamo mettere a disagio. Direi tipo di qualcosa o di particolarmente cattivo. O una domanda tipo: Guarda, che non hai ancora fatto il testamento vai a tesserarti. Ma ah, incazzato, Alboreto. Io non ti vedo già incazzato. Non mi sembri uno molto incazzato per fare queste cose. Buongiorno, bici. La nuova Ma che ce l'ho da un anno e mezzo? Scusa. Se non sai cosa un anno non parlare... E, mezzo, no. e tu ridi subito però... Eh, non lo so, devo stare al giotto. Mm. Ma questa cos'è, 20? Sei. No, 26 sei, sei. No, 2020. Ah, no, però se eh, non, non sai cosa non parlare... parlare. <ride> Adesso fai un giro normale, poi eh. quando arrivi su, gli dici tipo qualcosa, devi proprio... Ma cattivo, eh. Però... Non c'è spazio qua. Mamma mia, che brutto. Cioè, silenzio, non ti ha neanche cagato no, nessuno. Non è allora ormai lo sanno e non c'è più gusto. Ok, si è, è un po' spaventato. Si è spostato. Mamma mia, uno spavento ha preso. Guarda, non dormirà la notte. Sono... Il pazza è inutile perché tanto il pazzo è già sgarbato di suo normalmente. Quindi, ti levi? È il mio posto, via, via. Oh, ma si Sposta Spostati. Oh, ma non si sposta. sposta! Anche tu devi levarti. Sei in mezzo, non va bene. Il problema è che lui non sta neanche recitando una parte, ragazzi. Lui è così di suo. Vabbè, ragazzi, il piano di essere dei bulli non, non ha funzionato per niente. Perché ovviamente l'alboreto è tutt'altro al di fuori di un bullo. Quindi, piano B, faremo delle interviste. Lui che ha disagio, primo giorno a Monza Pizza Viper. È bello, ci sta. È una figata. A posto, neanche troppo a disagio. <ride> da. Mi mette il disagio, sono serenche che basta. Primo giorno e primo giorno di riapertura a Monza Pizza Viper. Sì Com'è? È figo, prima volta qua. Tra l'altro, ragazzi, con l'enduro. Hai capito che l'enduro si può usare, ma è meglio qua? Là. Però si può girare. Bravo, vedi? Pazzo, primo giorno alla Monza Pizza Bike Park. Mi sono dimenticata la bici. dimenticato la bici. Che viene sempre sul bag Sul duro non viene ancora sempre Per farvi capire il disagio Non c'è più la stradina per arrivare alla rampa in mezzo Lo chiamiamo un gap boreto o no? Uh passato Non è vero Io vado dietro al boreto Perché io penso di non aver mai fatto Nella mia vita un treno dietro al boreto Vada al borezio Guardate qua là oh, l'ha provato anche cos'era? tu X-Up pompa giù no ha ingheffato non so perché l'alboretto ha problemi a passare questo panettone che è cortissimo è vero che c'è un.. e vabbè abbiamo appena assistito a una persona perché mettersi le protezioni importanti vediamo vedete questa è la faccia <ride> di uno che sta soffrendo in silenzio perché è davanti a un video per ricaricarvi e tenere le vostre energie al top link in descrizione tu vuoi fare i trasferi sul mulch? Eh. Cioè se non lo fai giusto lo puoi fare sul mulch? no, tu lo, lo, lo faccio lo. giusto vai ah, provi sul mulch? dai che te lo filmo Ho sentito una sella morire Ragazzi non ho mai visto rompere un tubo sella di netto così Col ginocchio destro Vabbè sono abilità anche queste Però caparbio bravo 3-6 va la prossima volta E' Ivo. Eccolo qui Ragazzi Ciao a tutti Lui è il ragazzo che ha vinto il giveaway Ivoz Non Ivoz come ho detto io nel video <ride> Si era giudica Ivoz no. I ragazzi veramente Puoi testimoniare Non sapevo che fosse di Monza No. Mi ha anche fatto risparmiare sulla spedizione Quanto ci hai messo a realizzare il, la sigla che adesso vi lascio per farvela vedere Ho fatto prima una prima versione uh -huh. con meno oggetti uh -huh. e ci ho messo diciamo un'oretta Poi allora ho chiesto un aiutante, ovvero mia mamma e le chiesto se poteva aiutarmi per almeno scattare Mentre io muovevo eh. gli oggetti perché tutto anche sui bordi si muoveva tutto esatto. Quindi lavoro totale vale, tre, ore. tre ore, tre ore e mezza Pazzo! Tiramelo su te c'è in mano la camera grazie schiavo pure e siamo con i cerotti tutto vero, tutto vero. consegniamo tutto ufficialmente il super giveaway c'è tanta roba che dopo mettere la scaldice ah <ride> eh, ma c'è anche questo allora vediamo no io volevo vedere se il casco ti andava bene se volete in descrizione vi lascio sempre Detto, vedi stava già sta facendo la promo lui Beh, poi c'ha i guanti della forma sì. con le la chicca che non stiamo qua a aprirla perché se volete vedervi cosa c'era dentro questa mystery box della Rose andate oh, a rivedervi sì, il video io non ho una cassetta eh, di attrezzi visto, così bella io un ho una stuccetta del cavolo con dentro tutte le brughe quindi abbiamo finalmente consegnato il giveaway che siamo ormai a più di 70.000 iscritti anche se il giveaway era quello dei 50 <ride> ragazzi tra un po' c'è quello dei 100.000 quindi iscrivetevi al canale perché quando arriviamo a 100.000 sbanchiamo ragazzi esatto, <ride> sbanchiamo. con Ivan concludiamo questo video, sei contento del giveaway? assolutamente, sì, adesso sì. Prendo oh, la telecamera e mi vedrai tutto che, ah, che okay. fosse, eh? so. Grazie di aver visto questo video Grazie di essere venuto direttamente a prendere il giveaway Così abbiamo potuto documentare la cosa Spero che anche questo video vi sia piaciuto Il Monza Pizza Bike Finalmente ha riaperto Quindi come avete visto in questo video Potete venire a girare Se avete bisogno di informazioni Scrivete alla pagina del Monza Pizza Bike Che vi risponde scrivete, Non spammate sulla pagina del parco ragazzi. Ricordatevi di scrivere no. anche all'alboretto Vai a girare ma, con Toto E noi ragazzi ci vediamo un prossimo video Grazie